Buongiorno ragazzi e bentornati su Officina del Pilota Come va? Come state? In questo video scanno la Subaru sui tornanti in Abruzzo Ho provato le Yokohama Advan A052 Nel video precedente abbiamo visto le Toyo R888R Gomma super performante ma in autostrada decisamente rumorosa Con la Yokohama tutta un'altra storia Ma questa gomma tiene come la Toyo? Ecco lo scopriremo nel video che vedrete tra pochissimo Bello però Stiamo qui, senza più cattivo, ma dai, ma dai, ma come va sta coppa? Prima di iniziare vi do un consiglio, cambioruote.it dove ho comprato eh, gli pneumatici è un nuovo sito finalmente, vendono pneumatici, cerchi in lega e ruote complete anche se non sei un esperto il percorso guidato ti aiuta tantissimo a scegliere i cerchi compatibili per la tua auto e soprattutto omologati e poi nel caso invece volessi acquistare tutto il pacchetto, quindi di ruote complete, la bilanciatura, il montaggio e la bilanciatura sono gratuite. Per ogni tipo di pneumatico hai una scheda tecnica dettagliatissima con le immagini in HD, quindi vedi anche che ruote ti stai comprando. E la cosa anche bella è che se hai problemi puoi chattare con cambioruote.it, gli puoi mandare una mail, l'assistenza è fantastica il pagamento è con paypal bonifico eh, carte di credito scalapay puoi anche scegliere di farti spedire i cerchi o gli pneumatici eh, in un centro assistenza convenzionato e la consegna è sempre gratuita io ho aspettato circa tre giorni tra l'altro il dot delle gomme era di fine 2021 quindi anche quello conta fa la differenza l'assistenza tecnica è giusta puntuale io mi sono trovato proprio bene, vi lascio qui in descrizione il sito internet per comprare gli pneumatici ma adesso saliamo sulla Subaru perché è ora di scannarla per bene, mamma mia ragazzi come va quella macchina faceva un gran caldo, 30 gradi, poverina, veramente l'ho messa sotto stress ma che goduria, che bomba, mettiti le cuffie e buona visione bentornati su officina del pilota ragazzi come andiamo oggi fa caldissimo devo testare queste yokohama advan a052 che ne pensi della inquadratura pov a me piace spero piaccia anche a voi sentiamo come vanno queste gomme che ho acquistato su cambioruote.it il dot è di fine 2021 quindi questa è una cosa molto importante per chi vuole una gomma fresca con una bella mescola fresca a primo impatto ti dico che in autostrada le gomme non sono assolutamente rumorose rispetto alle Toyo R888R queste sono delle gomme molto più civili sono molto morbide come mescola è la carcassa dici che è diversa? è la carcassa, è la carcassa più dura come mescola invece è molto morbida quindi... Pressione a 2,2 per andare su strada e quando andiamo a fare il test la tiriamo giù a 1,8 sotto consiglio del buon Luigi. Si mette a 1,8 tutte e 4, si scaldano bene le gomme, si mandano in temperatura, quindi vuol dire che devi fare almeno un 4-5 km per scaldarle bene, senza stressarle troppo perché poi mandi in crisi le molecole, come ti dicevo e rischi che la gomma non funzioni quindi scaldarle bene al momento in cui sono calde si riportano a pressione tutte a 1.8 se sono salite di, di un 0.1 poi si parte e da lì non ci si ferma più <ride> si scanna <ride> da lì si scanna vediamo quanto sta la pressione devo scendere un po' ok 2 di cerchi originali sulla Subaru quindi abbiamo un cerchio da 17 pollici con canale da 7,5 e la gomma è una 225-45 17 questo asfalto è molto abrasivo sicuramente letrito sono curioso di vedere a fine turno a fine test come sono messe le gomme di freno dentro lascio vediamo il grip davanti bestiali bestiali belle belle col freno dentro tiene da morire madonna come va la Subaru però <ride> molti di voi mi hanno consigliato Yoko e mi dicono che vada bene e infatti ti ringrazio del consiglio perché questa è la prima volta che io monto Yokohama sulla mia Subi e senti come scende bene oh che buga Ah, non si attraversa c'è un grip della madonna sta comunque. la sento che fatica mamma che caldo la pressione è salita a 2,4 da 2 barra a 2,4 anche a 2,4 la tenuta di strada è notevole la macchina tiene la strada benissimo con questi pneumatici anche con l'innalzamento della pressione quindi il range d'utilizzo va da 1,8 fino a 2.4, 2.5 con una tenuta incredibile non si intraversa la macchina neanche nei tornati stretti di prima marcia questo ti permette di andare su ancora più forte merito anche della trazione integrale la macchina grippa bene davanti e dietro viene su come un diavolo comunque la gomma è impressionante raga, impressionante ah, non potrei desiderare di meglio, sinceramente poi questo asfalto è molto abrasivo anche a tratti scivoloso ovviamente lei con la trazione integrale si fa, si fa nessun tipo di problemi, C ho le mani che mi formicolano per il piacere che mi lascia sta macchina con questi pneumatici, poi aiuto. Andiamo a vedere ora alcune differenze di dimensioni e peso tra le Toyo e le Yokohama. Della, diciamo, della superficie del battistrata tu devi prendere da qui, certo. ok? E da qui vedi dice 21,5 20 e mezzo è un centimetro è un centimetro la larghezza totale la del pneumatico è 23 e mezzo la larghezza totale 23, 23. Okay, allora. vorrei sapere quanto pesano le, le gomme diverse okay. ok ok questa è la R888 vediamo quanto pesa allora pesa 10 kg e 5 la toglio 10 e mezzo vai queste pesano 95. e 5 un chilo di meno ragazzi ben un chilo è tanto un chilo di meno è tantissimo un chilo per ruota è tantissimo soprattutto sui pesi non sospesi, quando vai in accelerazione ne senti veramente tanta la differenza diciamo che comunque sia Yokohama è sempre un gradino sopra è molto professionale quindi bisogna saperle anche utilizzare non è una questione solo diplomatico con sé per sé perché non è che uno mette sotto la gomma e quindi va forte, devi saperla scaldare bene e saperla mantenere in temperatura, altrimenti comincia a scivolare e perde tutta l'efficacia della gomma e bruci solo molecole e basta. detto che era abrasivo, gomma martoriata come dopo un turno in pista sono già dieci minuti che ci siamo fermati, controlliamo un attimo la pressione è due, poco meno di 2,2 quindi comunque lei anche ha 2,2 Tiene bene perché Ciardullo mi diceva che la R888 da 1.8 a 2.6 uh -huh. ha sempre un ottimo grip uh -huh. mentre questa da 1.8 a 2.3, 2.4 lavora bene poi su, oltre a quella pressione comincia a scivolare Fuori. un po' e non mi è sembrato magari lui intende proprio in un uso da pista un track proprio oh. di quegli estremi Beh, 2.2 è una, una buona pressione sì. si si quando a camminare esteticamente non sono belle come le toglio per niente mm. per niente però la pasta è bella sì. però la pasta è bella e noi ci interessano eh, le prestazioni il risultato un po' di pulgare l'hai fatta vediamo <ride> questo guarda qua eh, che spettacolo però le auto da rally devono essere così belle so, so. ma le io qua me le fanno per le moto no non le fanno <ride> Se le avre me le avremmo già provate esatto esatto, esatto. Ciao ragazzi, grazie di essere arrivati fin qui, vi lascio www.cambioruote in alto a sinistra se volete acquistare gli pneumatici, se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale e aspetto un vostro like e un commento, noi ci vediamo nella prossima puntata, ciao!